Allora, siamo qui con Massimo Mantellini, autore di Mante Blog, uno storico blog italiano um, che parla di tecnologia fondamentalmente. Ti volevo chiedere um, come è stata l'esperienza al festival e quali panel hai visto che ti sono piaciuti di più? Ma è stata un'esperienza molto interessante, molto caotica perché c'è una quantità di stimoli eh, molto, molto significativa. La cosa che mi è... Col, mi ha colpito di più è questa grande partecipazione di giovani, di ragazzi, di persone curiose di entrare all'interno di questi meccanismi che riguardano l'informazione. Eh, il panel che mi è piaciuto di più, fra i pochi che sono riuscito a seguire in questi due giorni che sono stato qua, è stato quello di Andy Carvin ieri. Che, ha fatto una, una breve analisi di come si, si immagina una nuova professione giornalistica all'interno dei nuovi strumenti tecnologici, questa è una cosa non banale, nel senso che eh, è utile per capire che poi le cose eh, nascono e crescono spesso mediate dalla tecnologia, abbiamo tutta una serie di strumenti che vanno esplorati per capire come, le, come possono essere utilizzati per fare in maniera nuova cose vecchie che si facevano in maniera differente. Um, qualcuno diceva appunto il fondatore di storify in una breve intervista che abbiamo fatto uh, diceva che um, storify era effettivamente nato diciamo come com, come l'intenzione di reinventare per esempio l'associated press capire come si potrebbe reinventare se dovessimo crearlo proprio oggi con i mezzi e gli strumenti che certo. si hanno oggi quello che ti vorrei chiedere secondo te alla luce di tutte le cose che sono state dette, sono state dette tante in questi mesi, in questi anni anche, come evolverà? Cioè in quale direzione stiamo andando? Io credo sia impossibile dirlo. Una delle cose che la tecnologia ci ha insegnato negli ultimi dieci anni è che l'utilizzo degli strumenti tecnologici non è quasi mai aderente all'idea che si erano fatti quelli che lo avevano creato, quindi magari Storyfy vuole essere la Society Press, in realtà diventa una cosa ugualmente interessante ma in qualche altra direzione. E quello che è importante secondo me è l'idea che ci sono tutta una serie di contesti, come succede sempre, che vanno reinterpretati alla luce degli strumenti disponibili e che quello che era prima non è una realtà immobile ma è qualcosa che può essere cambiato, vincendo anche la tentazione che è molto naturale e abbastanza ovvia di mh, ragionare come se tutto quello che è nuovo dovesse andare in qualche maniera a collidere con quello che è vecchio la tecnologia e la rete in particolare ci hanno insegnato che spessissimo le cose possono convivere quindi come vedi un'integrazione attuale proprio con gli strumenti che si hanno oggi tra carta stampata e digitale ma innanzitutto c'è a differenza di quello che è stato detto per molti anni c'è una secondo me una deriva positiva per cui le tecnologie internet in generale hanno migliorato di molto la qualità del lavoro giornalistico magari lo hanno fatto in maniera un po' violenta come spesso succede quando ci sono i cambi di paradigma però eh, la sostanza è che secondo me il lavoro giornalistico oggi è migliore rispetto a quello di qualche anno fa ed è migliore perché la rete, le persone che la vivono, il feedback che, che arrivano da, da internet hanno migliorato la professione Questa Questo è un esempio di come una, una professione no, che, che tutto sommato non è cambiata molto Ehm, ha, ha, ha avuto delle conseguenze in relazione alla tecnologia. Quello che succederà domani, molto probabilmente, è che que questa specie di, di feedback positivo continuerà. È molto difficile capire come, proprio in, in virtù del fatto che gli strumenti per fare il giornalismo oggi cambiano molto velocemente. Perfetto, Massimo, io ti ringrazio veramente sì. tantissimo di essere stato qui con noi oggi. Spero che il festival insomma, sia stato di di ispirazione diciamo. Non Grazie mille. Arrivederci.